Ciao a tutti! Oggi prepareremo il coniglio in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono coniglio tagliato a pezzetti, cipolla, gambi di sedano tagliati a pezzetti, capperi, olive in salamoia denocciolate, olio evo, aceto bianco, zucchero, alloro, acqua, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5 finiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la foglia di alloro il sedano Le olive, i capperi, e l'olio, e facciamo insaporire per tre minuti, 120 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il coniglio e facciamo cuocere per 8 minuti, temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Adesso aggiungiamo lo zucchero, il pepe, il sale, l'aceto e l'acqua. E lo facciamo cuocere per 40 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Il coniglio è pronto, andiamo a impiattare. coniglio in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta!